Daniela ci sei? Ci Come sono. Detto, è, è, è titolare della nostra agenzia toscano di Brindisi, e lei è entrata a giugno del 2019 e, e viene da un'esperienza presso un altro gruppo in franchising e quindi volevo sapere da te Daniela, eh, che differenza sì, hai trovato? Certo. Qui ho trovato, ecco io ovviamente prima di aprire poi la mia agenzia eh, avevo già un parametro di riferimento quindi ho cominciato a, a guardarmi intorno mi incuriosiva, mi ha incuriosito Toscano perché non so, anche a livello di, di stile non so, eh, nella comunicazione mi ha sempre comunicato un certo stile diverso un po' dagli altri e mi sono resa subito conto che comunque ci sono delle differenze sostanziali e prima di tutto una presenza proprio dell'azienda importante dove nell'azienda intendo sia la presenza di chi poi eh, diciamo svolge i lavori un po che sono l'ufficio marketing ci sono sempre molto a fianco sono vicini eh, ma anche voglio dire l'amministratore delegato quindi c'è cioè, un punto di riferimento continuo e costante non si è soli eh, nella, nella rete che si crea con gli altri agenti cioè io per esempio ho gestito una vendita in, con interscambio con un'agenzia di Milano che aveva un cliente su Milano che aveva una proprietà a Gallipoli, con l'interscambio l'abbiamo gestita benissimo, quindi diventa anche un'opportunità anche di lavoro in più dove nel senso è tutto tra l'altro una cosa molto importante è che è tutto disciplinato, cioè nel senso io so che se faccio un interscambio ho quella matura quella percentuale di provvigione quindi non solgono inconvenienti. Non solvono problemi e quindi ecco proprio un'organizzazione capillare, e questo è tipico di un'azienda che vuole migliorare, vuole crescere. E poi anche un'azienda che diciamo, sebbene io possa ritenermi quasi una delle ultime arrivate, comunque dà delle possibilità di crescita. Per cui questa è una cosa molto importante, l'azienda mi ha dato anche la possibilità di esprimere formalmente la mia preparazione o il percorso che io sto facendo e per esempio scrivo anche sul blog no? della Toscano questo per le mie anche attitudini personali è un elemento di gratificazione, cosa che secondo me non esiste da parte, perché i franchising sono delle piccole cellule che gravitano intorno a un marchio che danno servizi, però poi la questione si esaurisce lì. Ma un'azienda seria non è solo questo, ecco, io ho trovato questo. Ci tenevo a sottolineare l'aspetto che riguardava appunto l'interscambio, eh, anche l'altro giorno parlavo con Francesca, con te Francesca, lì ad Avezzano, e mi dicevi ho Acquisito degli incarichi, li ho trasferiti su Roma per la vendita. Viceversa, ho sentito adesso da te, eh, Daniela. Ecco eh, il vantaggio di essere affiliati ad un brand come il nostro è anche questo: avere un'agenzia locale e immediatamente avere però una dimensione a carattere nazionale e poter gestire anche un immobile da Milano Gallipoli, insomma, no? Ecco, quindi questo è anche uno dei vantaggi del franchising.